Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba Ragazzi, guardate un po' cosa ho addosso Oggi è il giorno, oggi sono usciti Oggi sono usciti È uscita la nuova collezione Al pietacolo, raga. l'ho trovata anche bianca Super pelosa Guardate qualche roba. La trovate il link in descrizione Il regalo perfetto per Natale E tutte le altre saranno in sconto Quindi correte sul sito Allora il video di oggi è un video molto divertente Vi parla giusto del futuro Perché non avevo fatto la intro Praticamente a Roma ho deciso di ignorare La mia ragazza ovvero Bea In qualsiasi momento io prendessi in mano il telefono Quindi quando facevo le storie Quando vloggavo Facevo proprio finta che lei non ci fosse Cioè tipo andavo in giro e dicevo Sono in giro da solo Ovviamente solo quando riprendevo Questa cosa l'ho fatta incazzare abbastanza è stato divertentissimo, perché voi immaginate di uscire con una persona e quella persona fa finta che non ci siete. Cioè, bruttissimo. Vi lascio al video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se siete nuovi commentate conoscete hashtag nuovo iscritto. Perché? vabbè che il mio periodo di nascimento è stata buttata giù e fa totalmente gaffare quasi da non ci riesco che cazzo stai facendo? Cosa vedi? prendi? ti oh, oh, oh, oh. stavo dicendo che è stata rifatta tutta ok? Io la voglio vedere stasera, ah, guarda che stai registrando Giuseppe, eh. ma ho fatto qualcosa, ti ho sbagliato, ma oh, vabbè ragazzi, guarda che stai registrando, eh. devi fare uno scherzo, per... Non ho capito mi devi prendere in giro. Oh. Oh. Oh. Io non ho parole come sei fatto, ma ho fatto Oh. di sbagliato Ma stai Oh. Oh. Oh. Oh. me Oh. Oh. Oh. Grazie. mille Questo grazie posso chiedere grazie anche? io sono... posso chiedere perché c'è la mangiata per la latina? grazie Be... <h actacoże> tutto ok? per te? me serve dopo me stasera sono in giro per Roma e sto andando alla fontana di Trevi ho deciso di andare da solo stasera a farmi un giretto da solo perché volevo un attimo di intimità, un attimo di tranquillità. Ho detto stasera vado solo io e la mia barba. Non ho neanche, sì, non ho neanche quella. Ma che te non stai bene, a parte che ho deciso io di venire. E niente, quindi ho deciso, di, ho deciso io di andare alla fontana di Trevi Ma stasera sì. di mia spontanea Ma volontà se... e da Ma solo. Che stava oh, Ma non stai bene. E niente, ci sono già stata alla fontana di Trevi. Eh mamma mia. Beatrice stasera non ha voluto venire. Oh. Ma sono qui. No, Perché diceva no, che non c'aveva voglia. Hai rotto, hai rotto, basta, Gesù, dai. Il gioco ho detto quello vabbè, tra poco. Mi ha detto vabbè, eh. andiamo da soli alla fontana di Trevi, perlomeno almeno faccio un vlog, perlomeno, perlomeno. Faccio un vlog, almeno mi tengo compagnia, parlo no, stai, un po' da solo. Stai. Per consolarmi, visto che sono da solo, mi sono venuto a prendere un bel gelato. Al tiramisù, appunto per tirarmi su, visto che stasera sono stato abbandonato. Scusami, ma quali sono dei Dai, Giuseppe, smettila, non sei simpatico. Comunque stavo pensando <ride> che sono davvero simpatico. No. <ride> sono arrivato finalmente alla Fontana di Trevi, eccola qui, in tutto il suo splendore. Stavo pensando, ma se ci facessi un bagno dentro... Secondo me ti cacciano. Secondo me mi cacciano. Ok, sono appena andato via dalla fontana di Trevi, ora continuo il mio Siamo percorso. Il mio percorso per Roma solo e soletto. Magari fatemi sapere nei commenti se voi ogni tanto andate a farvi i giri da soli. Ma guarda che ci sono... Oh, ma io anche... Era... Sapete... <ride> ma una brutta figura, quindi non dire Non vorrei fare una brutta figura dicendo magari cose che non so. <ride> Perfetti! Oh, stanno facendo una foto! Eh, io sto proprio Non se ne accorta, non se ne accorto Sto per rispondere. Mi hai risposto, mi hai risposto, mi hai risposto, <ride> finalmente mi ha risposto. Vai, ma non te ne andare, aspettiamo. Ah, mi è venuto in mente che voglio aspettare un attimo. No, scherzo, no. voglio andare via. Mi no, mi no. sa che non è il panteone che qua no. Queste sono gigantesca. Comunque queste colonne sono gigantesche. Sono proprio grandi. Hai finito di chiudermi e di non ascoltarmi. Allora ho appena chiesto informazioni, dai. quello lì non era il Pantheon. Basta. Il Panteon. E quindi dai, praticamente adesso oh, andrò dai, dai, in rispetto. questo Pantheon, Pantheon. Dai. <ride> e, e niente. Dai, Quelli lì non erano molto simpatici comunque. No. erano molto buoni. No, allora vi spiego Ho chiesto delle informazioni ad un gruppo di ragazzi So che ce n'era uno in particolare Comunque, Con la barba che era bellissimo E Giuseppe si è incavolato perché Secondo me si è incavolato Cioè non me l'ha detto però ha preso e si è scappato via Perché io ho parlato con questo ragazzo qua sono E ho andando anche al aggiunto Pantheon. che era bello Sono, <ride> sono andato al Pantheon Sto trovando degli ostacoli nel mio percorso Eccolo sono arrivato È bellissimo, però è poco illuminato questo pantone. Io adesso ti picchio. È bello, proprio bello. Proprio bello, anche se quelli lì non sono stati molto simpatici a darmi le indicazioni. L'ho trovato. Quel cane è appena scappato dal padrone si è avvicinato a me, alle mie non gambe. Ma è vero, si è avvicinato a me, mo. Alle mie gambe. E allora io gli ho detto fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, che arriva il padrone così. E lui voleva un po' di coccole da me, ma proprio era lontanissimo, il corso verso di me sulle mie gambe. A me, è venuto da me quel cane. E niente. A me. ma non, è... Dai, giusto, non è vero, ragazzi, non è vero. successo a me. Ogni tanto faccio queste riprese alte. No. <ride> perché voglio far vedere anche il panorama. Vai. Eh, così un po' è sgirato. Questo Pantheon è così gigante, aspettate, è così gigante che non riesco neanche ad abbracciarlo. È gigantesca Ma questa colonna. Me, è gigantesca questa colonna. Hai finito? C'è così tanto silenzio che è rimbomba. È la canzone di Queen. È proprio silenzioso, eh. <tose> <tose> ah, mi, senza senza farla apposta mi è venuto in mente questo motivetto dei Queen col fischietto Guardalo eh, eh. Che sto ignorando tantissimo eh, eh, eh. Appena, mi sono appena impossessato di questa sciarpa bellissima no, è no. Me l'ha regalata una ragazza in giro eh? mi ha vista e ha detto tieni questa sciarpa eh, è la mia sciarpa E io l'ho presa Dai comunque questo vlog mi piace dovrei fare più spesso queste camminate no. da solo damn oddio ci sono passato sotto ignoro la mia ragazza level boh tantissimo <ride> sono finalmente tornato a Milano sto bevendo il mio caffè anche oggi sono da solo <ride> e sono tornato a casa quindi io direi di concludere questo video starete chiedendo perché ho dello smalto sulle unghie queste foto che tra l'altro usciranno oggi. E nulla, quindi io vi saluto, vi mando un abbraccio, vi mando un bacio, ora mi bevo il mio caffè. E niente, mi aspetto una serata a casa da sola. Ma, dai, basta, Giuse. Cosa? Adesso hai finito? Sì, ho finito. Perché, scusa, ti sei messo a non cagarmi nei video? Cioè, eh? perché ti sei messo a non cagarmi più nei video? Io so cosa non ho capito. Non ho capito in che senso non ti cagavo nei video ah che non ti riprendevo? no non solo che non mi rispondevi neanche che problema c'è? come che problema c'è? ero lì di fianco a te? tu lo dici? ah non sembra che fosse di fianco a te ma che cazzo? <ride> ma cosa stai dicendo? dai non fai essere volgare, tu dici che solo, ma ti incavoli. per favore, non è vero, ero lì di fianco a te tu non mi cavoli, dimmi se Qualcosa. Ah no, volevo fare un vlog da, da solo, solo che c'eri tu e allora volevo far finta di mente. Eh, ma dirmi via, voglio fare un vlog da solo, invece di ignorarmi e farmi fare, cioè, tu non stai a posto. Non stai bene, ti ho detto, te l'ho detto questi giorni, non stai bene. Però siamo andati a Roma insieme, se vuoi fare un vlog da solo vai a Roma da solo. Ma Infatti so, cioè, è come se camminavo da solo, no? Parlavo da solo Ma ce la fai? Ma cos'è? Pre... Dai, mi stai prendendo in giro Mi stai prendendo in giro Ma che senso? Mi stai prendendo in giro, giro. Da... Mi stai facendo un altro video, dov'è? Eh? Dov'è la fotocamera? L'ho poggerato un... il telefono, sto qui riprendendo Mi stai facendo un altro video? Mm? Mi stai facendo un altro video? Ma non ti sto facendo un video, il video è da solo, io che parlo Dove vado in giro Potevi dirmelo almeno evitavo Di fare? Eh, di stare lì, no? invece di fare lo stupido come fai tu ma inera tutto il tempo mi rovai pure frasi che cazzo di facciamo è quella? tu stai bene adesso hai ripresa a non parlarmi più oh ma ti, ti puoi curare per favore? curati veramente dai io sono stanca se mi andiamo a casa oh dai mio formore non ce la faccio più non ti sopporto più basta Ah! L'ho beccato il telefono, mi stai riprendendo ancora. <ride> ma cosa, cosa è <ride> Dai! Guarda, io dopo di questo ho i video con te... Guarda mia casa, basta, non ti supporto più. Veramente non ti faccio fare... Non ti faccio... Ma non così, ma scusa! Dai, mi ma sei un coglione! eh? Oh, ma stai bene? Oh Giuseppe, dai voglio andare a casa, basta 8. Non <ride> oh, stai bene. Non mi fai ridere, sono arrabbiata. Non ti avvicinare, questo mi Eh, Comunque ti devo dire una cosa. Cosa? Questo era, era un video. <ride> ti ignoravo <ride> per tutto il giorno, per 24 ore. Eh, ho notato! Eh, lo, ti devo dire E niente, quindi... <ride> Sei stato divertentissimo. Ma io guarda. No, io me ne vado da scuola, non chiamo mio padre.